Ecco, con la Pentecoste domenica scorsa si è chiuso il ciclo delle celebrazioni di Pasqua, del tempo di Pasqua e in questa domenica siamo entrati già nel tempo ordinario e la Chiesa ci invita a riflettere sul mistero della Santissima Trinità. E, come sappiamo parliamo anche da un, da un punto di vista teoretico, delle tre persone divine e dell'unico Dio, e certo sono questi degli artifici, eh, così il linguaggio ci, ci vorrebbe aiutare a comprendere, ma si tratta pur sempre di un mistero, e noi parliamo di un mistero che ci rimanda all'unicità di Dio, l'unico Dio, quindi non ci deve confondere il fatto delle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Possiamo dire che abbiamo un volto, diamo un volto al Padre che in certo senso è il Creatore, potremmo dire in qualche modo, al Figlio che è il Redentore, allo Spirito che è il Consolatore, colui che viene in mezzo a noi, e che anima, che chiama costantemente ed è vivo e opera in mezzo a noi, certo, ma si tratta comunque dell'unico Dio. Al riguardo Lantino Bello diceva io non farei uno più uno più uno, ma farei uno per uno per uno, cioè non sommerei le persone ma le moltiplicherei perché una si moltiplica insieme all'altra, uno guarda all'altra e, e diciamo, fondamentalmente diventano sempre l'unica persona. Questo però ci rimanda ad una dinamica che per noi è determinante, eh, cioè la, la relazionalità, la, la dinamica della relazione, la, la necessità di essere in relazione, questa relazione del padre verso il figlio, del figlio verso il padre, nello Spirito Santo e ecco, che ci fanno comprendere quanto importante sia la relazione, quanto la fede possa passare da una persona all'altra, quindi è una divinità che non sta lì da sola, ma che si relaziona, in se stessa e si in qualche modo promuove relazione, promuove inclusione, oggi si parla spesso di inclusione, è una divinità che include, un Dio che include, e che include tutti, che accoglie tutti e che quindi ci spinge anche a fare altrettanto, ad includere ed accogliere chiunque si avvicini a noi e lo facciamo con gioia, lo facciamo testimoniando la grazia di questo incontro. Dio di questa bella relazione, di questo amore eh, pieno verso di Lui e verso i fratelli. Buona domenica!